Questa sera facciamo questo piccolo esercizio, processo, come vogliamo chiamarlo, che si chiama completion, completamento, che serve fondamentalmente per fare un po' il punto della situazione, non tanto per giudicarla, ma tanto per rendersi conto no, di quanto abbiamo magari creato quest'anno o non creato, quanto siamo in linea con la direzione che abbiamo scelto di prendere, ok? Per cosa è utile questo processo? Allora, per prendere possesso dei nostri risultati, ovvero... Quello che succede molto spesso è che non ci rendiamo conto di quante cose creiamo nella nostra vita, di che risultati eh, riusciamo a ottenere. E quindi quando non ci rendiamo conto, poi sembra che niente cambia, sembra che non, non facciamo passi nella direzione che vogliamo. Quindi ogni tanto è buono fermarsi proprio per dirsi, rendersi conto di ah cavolo però ho creato questa cosa, mi sono portato a casa questo risultato, questo non è me ne era accorto, meglio festeggiarlo e così via. no? Poi abbiamo... Ehm, la, per prendersi anche responsabilità dei risultati, tra virgolette, indesiderati. Molto spesso non ci rendiamo conto che siamo noi a metterci un po' in certe situazioni, spesso inconsciamente, non lo facciamo apposta, se non ci rendiamo conto che è nostra responsabilità non possiamo, dif o difficilmente possiamo cambiare certe situazioni, perché ovviamente il, eh, è molto difficile cambiare qualcosa se non ne prendiamo noi la responsabilità. Eh. Un altro motivo per cui fare un processo del genere è per capire che cosa è ora di lasciare andare. In certi momenti della nostra vita bisogna lasciare indietro magari o vecchi progetti, vecchie relazioni o anche parti di noi che ci hanno servito fino a quel momento, anche no, delle quali ci rendiamo conto che non ci servono più certe paure, certe insicurezze, ma anche certe cose che magari eh, ci hanno aiutato fino a quel momento e quel momento lì poi è il momento di cambiare un po' rotta. E infine il processo si conclude proprio con una procedura per rimettere un po' il focus su dove si vuole andare. Quindi se noi parliamo in termini di risultati, ci, metti, ci rimettiamo un po' in linea a quello che realmente desideriamo. Fare un processo come questo per quest'anno, per il 2020-2021, vuol dire rendersi conto di quello che abbiamo creato nel 2020, cosa abbiamo imparato, che cos'è ora di lasciarci alle spalle e poi di dire adesso che ho fatto questo reset, ho fatto il punto, che cosa mi interessa creare no? nell'anno nuovo? Che cosa ho a cuore creare? Che cambiamento? Che accrescimento? Che evoluzione voglio portare nella mia vita? E quindi ecco che eh, questo processo ci aiuta anche in, in quel senso. Quello che faremo è connetterci un attimo a uno spazio dove siamo un pochino più, più aperti, più connessi e da, poi eh, vi leggerò una domanda alla volta, adesso le guarderemo tutte insieme, però vi leggerò una domanda alla volta e lascerò a tutti 3, 4, 5 minuti per rispondere. L'idea è quella di eh, continuare a scavare per tutti i 5 minuti, nel senso che verranno tante, fuori, tante cose fuori di getto all'inizio, poi si, può esserci la sensazione che ah, è tutto qua, non c'è più niente. Quello è un bel momento per chiedersi di andare un po' in più profondità, perché vi assicuro che in un anno di cose che abbiamo fatto, creato, imparato e che sono successe sono veramente tante. Non è che dobbiamo andare a scrivere, anche ho comprato una scatola di torno, però cercare di andare a guardare quali sono quelle cose più importanti e in 5 minuti è un buon tempo. E alla fine sono 4 domande, quindi in 20 minuti ce la caviamo, ok? Bene, allora vi dico le domande e poi ci, ci connettiamo, ci allineiamo e, e le facciamo una a una. Allora, la prima domanda è che cosa ho creato in questo 2020? E ovviamente, creato intendiamo che risultati mi sono portato a casa, ma anche che situazioni ho creato, che relazioni ho creato, che gioie ho creato, ma anche che dolori ho creato, che situazioni indesiderate ho creato, che risultati volevo portarmi a casa e non mi sono portato a casa. Non, non ci sono da fare per forza degli ambiti specifici. Il mio suggerimento è di di pensare o di scegliere di osservare sia cose tra virgolette positive cose delle quali ci sentiamo fieri, siamo contenti e cose che invece magari era meglio se avessimo creato in modo diverso o non creato e di chiedersi di essere il più aperto possibile anche sulle varie sfere no? professionale, di relazioni eh, benessere personale, qualsiasi cosa ognuno noterà dei punti leggermente diversi se notate che andate dritti come un treno su risultati professionali magari fate un passo indietro e di dire Ok, e a livello umano, cosa mi sono portato a casa? A livello di relazioni, a livello di hobby, a livello di benessere. Quindi cerchiamo di bilanciare un po'. Seconda domanda, che cosa ho imparato in questo 2020? Ovviamente impariamo sempre un sacco di cose. Qua si intende le lezioni che ci possono servire per crescere, per affrontare un 2021 più ricchi. Molto spesso quando non otteniamo un risultato, quando c'è una situazione di difficoltà, è in quelle situazioni che impariamo qualcosa di veramente potente, qualcosa di noi, qualcosa di noi in relazione agli altri, qualcosa di interiore, o magari impariamo anche che sappiamo fare qualcosa che non pensavamo di saper fare, o viceversa che pensavamo di sa fa saper fare qualcosa, di conoscere noi stessi in qualche modo e invece no. Questo è un bel momento per dire cosa ho imparato in questo 2020, io per esempio ho scoperto che soffro di ansia, quindi non lo sapevo, è una cosa che ho imparato, non tanto bella però adesso me ne rendo conto e quando ho certi segnali sto attento e non ci entro più, questa è stata una cosa per esempio per farvi un, un esempio così, che cosa è ora di lasciarmi alle spalle? Molto semplicemente è, come abbiamo detto prima, che cos'è il momento nella mia vita di chiudere, che capitoli voglio chiudere, possono essere cose concrete, capitoli professionali, relazioni, possono essere cose interiore, interiori, questa paura non mi serve più. E alla fine l'ultima domanda, che è tanto importante quanto le altre, è dopo che abbiamo fatto il punto della situazione, sapendo che è quella, è dove ci troviamo ora, senza giudizio, senza, senza puntarci il dito, senza ne necessariamente sentirsi o troppo entusiasti o troppo giù, ma dicendo se ora mi trovo qua, dove voglio andare l'anno prossimo? Che cosa realmente mi sta a cuore creare nella mia vita nel 2020? E lì proprio spazio all'immaginazione e siccome saremo in uno spazio di forse, forte connessione con noi stessi eh, vedrete che eh, si può diventare belli selvaggi qua non è il momento di scrivere obiettivi concreti, plausibili qua è il, è il momento veramente di lasciarsi andare e di guardare quello che abbiamo nel cuore che può essere veramente tanto selvaggio quanto poi in realtà anche concreto ma che ci dà una bella direzione precisa per avere un 2021 che sarà un'evoluzione di quello che è stato il 2020 questa è l'idea, di fare un altro passo verso la nostra crescita, verso la nostra autenticità, verso la vita che vogliamo. Prima di partire con la, con la domanda, eh, chiudiamo tutti gli occhi. Parlerò a ognuno di voi singolarmente. e Scegli proprio ora, dentro di te, di aprirti alla verità del tuo cuore sapendo che tutto ciò che noterai, osserverai, scriverai, sarà semplicemente ciò di cui hai bisogno di sapere in questo momento per fare un punto reale del 2020 e per aprirti a un 2021 come anno in cui crei quello che desideri, in cui puoi avvicinarti ancora di più a quella che è la tua vera natura e camminare un po' di più in direzione di quello che è il tuo vero scopo. Ora, immagina una sfera di luce appena sopra la tua testa, della dimensione di una palla da calcio o da basket. E immagina cosa vuol dire per te osservare questa sfera di luce e sentire il calore di questa luce che si posa sopra la tua pelle. stesso calore del sole a primavera, Cavello tiepido non ti scotta ma ti scalda. E nota come ogni volta che inspiri, noti come questa luce entra dentro di te: dal naso, dalla bocca, e scende alla gola, fino ai polmoni. E poi dai polmoni passa al cuore: si espande in tutto il corpo. Senti la grazia che ha questa luce, questa energia, mentre si espande dentro di te. Nota come proprio riempie il tuo corpo di energia, e più senti questa luce, più la respiri. Nota come ti senti sempre più connesso con te stesso, te stessa. E mentre continui a ispirare questa luce, nota ogni volta che espiri, nota questo fumo grigio che esce dalla tua bocca, che si sta portando via preoccupazioni, assunzioni, preconcetti, idee nota proprio l'effetto di svuotamento, di lasciarti sempre un po' più vuoto, più vuota, ogni volta che espiri. Senti proprio questo, questa luce che entra, questa energia che ti riempie. E questo fumo che uscendo si porta via tutto. Fai un altro bel respiro di questa luce. E nota come ora, ora ti trovi completamente luminoso, luminosa, pieno di energia. Nota come espirando ormai il vapore è trasparente. Segno che sei completamente vuoto, completamente vuota. Nota la connessione che senti forte con il tuo cuore. Nota come sai che è il momento di osservare semplicemente quella che è la realtà, riguarda dove ti trovi ora, riguarda quello che è stato quest'ultimo anno. E immagina ora un cerchio di luce dorata davanti a te e definiscilo come quello che hai creato in questo 2020 e scegli ora di entrare in questo cerchio di luce dorata e di osservare quello che è stato il 2020 in particolare che cosa hai creato in questo 2020 sia di ciò che desideri ciò che puoi festeggiare ciò che invece non, non volevi realmente ma hai creato lo stesso in qualche modo appena qualcosa inizia pure a scrivere il tempo lo tengo io ancora un paio di minuti magari notate se avete scritto più cose positive e magari osservate se ce ne sono qualcuna più tra virgolette negativa o viceversa alcune persone tendono di più a notare tutto il bello e un po' meno il meno bello e viceversa e quindi è un buon momento anche per bilanciare in quel senso O notare se ci sono ambiti che non abbiamo toccato che magari invece è importante notare What's Ok, qualche secondo per concludere quello che state scrivendo. Ok. Bene, prima domanda fatta. Ok, no, il il, poi ci confrontiamo alla fine del, del processo, così manteniamo la, la concentrazione. Ora è il momento di svuotarsi un secondo, proprio di, di fermarsi di nuovo e chiedo nuovamente di chiudere gli occhi e di scegliere di essere nuovamente semplicemente connessi con se stessi. Quindi scegli proprio di essere come un bambino innocente, come se stessi osservando te stesso, te stessa, come fosse la prima volta, con la stessa curiosità, lo stesso stupore la stessa apertura e immagina ora un cerchio di luce dorata davanti a te e definiscilo come quello che hai imparato in questo 2020, le lezioni di cui fare tesoro. E Immagina ora di entrare in questo cerchio di luce dorata e scegli di ricevere, di osservare quali sono le lezioni più preziose che questo 2020 ti ha dato, appena qualcosa inizia pure a scrivere. minuto Okay, ancora qualche secondo ok ora passiamo al, al prossimo prossima domanda sempre dallo stesso spazio quindi chiedo nuovamente a ognuno di voi di chiudere gli occhi e scegliere di essere nuovamente presenti con se stessi, con te stesso, te stessa. Scegli semplicemente di aprirti alla verità del tuo cuore. Immagina ora di vedere un cerchio di luce dorata davanti a te e definiscilo come che cosa è ora di lasciarti alle spalle. In modo che tu possa continuare a crescerti, evolverti, continuare ad andare nella direzione che hai scelto nel tuo cuore. Immagina ora di entrare in questo cerchio di luce dorata e di osservare, di ricevere ciò che è il momento di lasciarti alle spalle. ok Ora, quello che vi chiedo di fare è di riguardare la lista e per il... per quello... per questo punto in particolare, quello che siete pronti, che siamo pronti a lasciarci alle spalle, e di guardare il primo che salta all'occhio e di fare la seguente cosa, di chiedersi, di chiederti qual è la lezione che hai imparato da questa cosa, accettare, per fare tua questa lezione... E lasciare alle spalle questa cosa con gratitudine perché ogni cosa che, che siamo pronti a lasciare alle spalle in realtà è qualcosa che ci è servito per arrivare fino a qua è una lezione che magari abbiamo dovuto imparare tutte le nostre paure nascondono dei valori che vogliamo proteggere ad esempio lo stesso le insicurezze anche situazioni come magari non abbastanza denaro abbondanza problemi nelle relazioni ce li vogliamo lasciare alle spalle è il momento di lasciarci alle spalle e lo possiamo fare solo se capiamo che lezione abbiamo imparato e quindi prendetene uno, due, quelli che saltano all'occhio per primi, proprio chiedetevi qual è la lezione che posso aver imparato qual è la lezione positiva che posso portarmi dietro in modo che posso lasciarmi alle spalle questa cosa con serenità in una porta che realmente voglio chiudere vi lascio un minuto, due per qualche secondo bene ora allora, ultima parte ma non per questo meno importante anzi <ride> importantissima ok quello che vi suggerisco di fare ora e lo faremo tra poco è quello di fermarsi proprio un secondo e osservare no tutto quello che, che avete creato in questo 2020 sia di desiderato che di meno desiderato delle lezioni principali, più importanti, che avete imparato che volete portarvi nel 2021, comunque di cui volete far tesoro, e anche guardare un occhio a tutto quello che è ora di lasciarsi alle spalle, sapendo che comunque tutto quello che, che siamo, tutte le cose che è anche il momento di lasciarci alle spalle, hanno portato con noi delle lezioni, ci sono servite per qualcosa, anche se a volte non sono lezioni che ci hanno fatto piacere, magari non nel modo in cui le abbiamo imparate, però semplicemente è è qualcosa che ha fatto parte di noi, della nostra vita, riguardare tutto quello semplicemente per rendersi un attimo conto veramente di dove si è, per poi poter aprire la porta a quello che vogliamo creare nel 2021, Ok? quindi adesso chiedo nuovamente a ognuno di voi di chiudere gli occhi e di scegliere di essere nuovamente presente con se stesso, se stessa, e osserva ora brevemente tutto quello che hai creato in questo 2020, le prime due o tre cose che vengono in mente, nota anche le emozioni che senti, che potrebbero essere contrastanti oppure, oppure congruenti, non importa, semplicemente scegli di prenderti la responsabilità di tutto quello che hai creato in questo 2020 di riconoscere di prendere proprio possesso dei traguardi che hai raggiunto di ciò che hai creato e di farlo tuo senti nell'emozione la gioia del cuore nota anche quello che magari hai creato nella tua vita e non ti ha fatto così tanto piacere, notalo non per giudicarti, ma semplicemente per prenderti la responsabilità, in modo che il prossimo anno se non altro stare un po' più attento. E ora nota le lezioni che hai imparato in questo 2020, un anno magari particolare, e che per questo ci può aver lasciato qualche lezione interessante, qualche lezione di cui far tesoro. Semplicemente scegli di farle tue, non c'è bisogno di ricordarsele tutte, la nostra mente e il nostro cuore sono molto più potenti <ride> di quello che pensiamo. Però è bello anche osservarle un attimo, farle nostre. E ora nota è, cos'è il momento di lasciarti alle spalle, lasciarlo alle spalle senza astio, senza rimorso ma semplicemente perché è il naturale momento di lasciarselo alle spalle e quindi ora immagina di avere due borse nelle tue mani una a sinistra e una a destra possono essere borse della spesa o piccole valigie, come preferisci la borsa di sinistra è bella leggera è anche bella guardarla la borsa di destra invece è un pochino più pesante, non per questo meno bella, però pesa un po' di più. Renditi conto come nella borsa di sinistra c'è tutto ciò che hai creato in quest'anno, tutto ciò che, che ti meriti di goderti, tutto ciò che ti ha dato emozione, tutte le lezioni di cui fare tesoro. E nella borsa di destra invece c'è tutto ciò che magari non desideravi creare, ma comunque hai creato lo stesso nella tua vita, e tutto ciò che è anche il momento di lasciarti alle spalle. E con queste due borse in mano, guarda davanti a te, a oh. 10-15 metri c'è una porta, con una bella etichetta grande che dice 2021, e quindi senti questa voglia di entrare in questo nuovo anno, non perché il 2020 necessariamente deve essere stato brutto, ma semplicemente perché. Il 2001 sarà un anno di ulteriore crescita e quindi hai anche tanta curiosità di sapere che cosa creerai, che cosa otterrai, dove ti porterà questo nuovo anno, le gioie, le soddisfazioni, gli incontri, le persone, la tua evoluzione personale, professionale, tutto ciò che desideri. Immagina ora di iniziare a camminare in direzione di questa porta con queste due borse in mano. Immagina proprio cosa vuol dire per te, passo dopo passo, arrivare sempre più vicino a questa porta, sempre più vicino, sempre più vicino. Immaginati ora di essere arrivata, arrivato, di fronte alla porta, e di lasciare giù queste due borse, perché nel bene e nel male sono quello che abbiamo creato fino a questo momento, sono tutto ciò che hai imparato quest'anno, tutto ciò che hai creato quest'anno, ed è anche ciò che è il momento di lasciare fuori, dal 2021 e dalla tua vita, quindi con questa ritrovata leggerezza proprio a cuore aperto immagina di prendere tra le mani il pomello della porta e di girarlo e di entrare nel tuo 2021 e scegli proprio ora di ricevere, di osservare che cosa è realmente è nel cuore di creare in questo 2021, appena qualcosa inizia a scrivere senza contenerlo lascia uscire selvaggio, forte, con tutta la potenza che hai nel cuore. un paio di minuti assumete sempre che ci sia di più eh? che siamo un pozzo infinito se c'è un blocco ci si può chiedere qual è quella cosa che realmente desidero creare quest'anno e che magari ho un po' paura di vedere ultimo minuto Eh. ora quello che suggerisco caldamente a ognuno di voi è quello di prendersi proprio un secondo per scegliere questi risultati per scegliere questa direzione perché sappiamo tutti che la scelta vuol dire semplicemente prendere la nostra vita tra le nostre mani ed è l'unica cosa che alla fine conta perché aziona il focus, aziona le azioni l'energia, tutto quindi ecco se te la senti, se hai voglia io credo di sì scegli proprio questo 2021 di crearlo come desideri tu Secondo... Ok. Bentornati, com'è andata?